E ancora Pasqua, continua il nostro cammino lungo ecco, il cammino liturgico che la Chiesa ci propone. In questa domenica ci viene proposta con la stupenda pagina del cammino dei discepoli di Emmos. Questi due che sono in cammino, di cui conosciamo solo un nome, Cleopa, l'altro nome non è menzionato, probabilmente perché dobbiamo metterci il nostro nome, anche noi siamo in cammino. E come loro spesso, mentre camminiamo, e non ce ne accorgiamo ma Gesù ci sta accanto e cammina con noi questa in sostanza è la fede camminare con Gesù, accorgersi della presenza di Gesù nella propria vita, ma questo non è sempre facile, non è sempre possibile, ma in loro ardeva il cuore nel petto e ardeva proprio quando Gesù spiegava loro le scritture, di qui comprendiamo l'importanza dell'ascolto della parola di Dio, la parola di Dio muove il cuore, tutto tutta quella che è la sede dell'intelligenza, della volontà, della memoria, la sede, il centro della persona che muove verso Cristo, arde il cuore e ancora di più eh, si completa, questo percorso, questo cammino diventa un cammino che raggiunge un vertice un momento apicale quando Gesù spezza loro il pane nell'atto dello spezzare il pane viene riconosciuto così come accade oggi nella liturgia quando il sacerdote si spezza il pane dinanzi ai nostri occhi noi lo riconosciamo, riconosciamo il Cristo vivente che è presente in mezzo a noi nella Santa Eucaristia è un percorso che possiamo fare che continuiamo a fare che dobbiamo fare evidentemente insieme come comunità allora è, non è accettabile no? dirsi cattolici, credenti, non praticanti cioè non, non in cammino occorre camminare e sentire accanto a sé Gesù che cammina con noi questo è il messaggio di questa domenica a riguardo Antonino Bello scriveva che spesso i nostri occhi non si aprono no? così come si aprivano ai discepoli di Emosi si aprirono loro gli occhi quando appunto ecco, li, lo, lo riconobbero nello spezzare il pane non si aprono perché spesso il nostro occhio è fisso su ciò che muore, non riusciamo a riconoscere più i germogli che già dicono il sorgere di una nuova alba, non può recare in effetti liete notizie colui che non proviene dal futuro, bella questa immagine, provenire dal futuro, cioè pensare al futuro già, un futuro di gioia, un futuro di salvezza, di beatitudine per tutti. Buona domenica.